Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e voglio questa settimana presentarvi due prodotti di cui andremo a cercare le differenze. In una mano Honor 10 Lite, nell'altra Huawei P Smart 2019. Cosa cambia dall'uno all'altro? Se state cercando due prodotti che abbiano un costo contenuto e una buona dotazione tecnologica, queste potrebbero essere due eh, soluzioni interessanti. In una mano eh, c'è, eh, come detto, Honor 10 Lite e nell'altra eh, Huawei P Smart. Per riconoscerli dovete girarli perché eh, guardando il loro aspetto frontale è veramente molto complicato riuscire a distinguere l'uno dall'altro. Anche il prezzo è molto simile, Huawei P Smart eh, costa eh, circa 100 95 euro in questo momento mentre honor 10 lite viene venduto a circa 200 euro ma cosa cambia dall'uno all'altro? Guardandoli molto da vicino si capisce come in effetti le differenze siano eh, davvero eh, minimali Guardate un eh, display frontale, tanto con una eh, diagonale identica da 6,21 pollici Con la stessa definizione, ovvero Full HD+, Plus, 415 pixel per pollice per entrambi E la stessa identica eh, composizione, il cosiddetto chin, leggermente più pronunciato rispetto al profilo superiore che come detto, però, è eh, identico e per vedere il dettaglio c'è un noce eh, a goccia facilmente riconoscibile e poi un piccolo solco eh, nella struttura che rappresenta invece eh, l'auricolare da cui eh, si eh, possono ricevere eh, le telefonate, eh, anche eh, in questo caso stiamo guardando Honor giusto per eh, capire, eh, nella parte inferiore anche in questo caso eh, due strutture eh, identiche, magari in un caso farete un pelo più di fatica a riconoscere eh, la composizione per il colore, eh, ma eh, vedete altoparlante su un lato l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo sempre molto gradito e poi però bisognerebbe tirare le orecchie perché eh, in un prodotto del eh, 2018-2019 c'è ancora l'attacco eh, micro USB. Eh, le differenze appaiono un po' più visibili quando invece giriamo il eh, telefono. Eh, perché eh, vedete un sensore, un doppio sensore senza, eh, scusate, senza una struttura eh, che lo circonda, quindi con i due sensori separati per Honor 10 eh, Lite E sempre la posizione poi per il sensore delle eh, impronte digitali nello stesso punto. A proposito di impronte, bella questa colorazione, ma vedete come questo materiale plastico con un trattamento oleofobico oleofobico. Che forse non è il massimo, sia una specie di eh, veramente calamita per le ditate, vale anche per P 2019, anche in questo caso doppia fotocamera, peraltro doppia fotocamera con la stessa composizione, 13 più 2 megapixel con il sensore principale con apertura 1.8, cambia invece la disposizione per la fotocamera anteriore perché sono 8 megapixel per Huawei P mentre il sensore di Honor 10 light arriva addirittura a 24 megapixel. Entrambi i telefoni girano eh, video in formato full HD sia con la fotocamera eh, posteriore che con quella anteriore. Abbiamo dunque sottolineato come questi due telefoni siano praticamente identici in tutto e per tutto. Al loro interno hanno un processore che è il Kirin 710, il funzionamento è praticamente identico ma con un accento che vorrei mettere sulla taratura del display. Forse non sarà facile vederlo attraverso la ripresa della videocamera ma la tonalità del bianco sui due schermi è leggermente diversa, è un bianco più tra virgolette assoluto quello di Honor 10 Lite e invece eh, un pelo più eh, scuro ma, ma giusto proprio una sottile eh, sfumatura per eh, quanto riguarda invece il eh, display di P Smart eh, 2019 ma per quanto riguarda poi il funzionamento entrambi con il processore eh, Kirin eh, 710 entrambi con 3 giga eh, di ram entrambi con 64 giga eh, all'interno del eh, telefono ecco io vi faccio notare una cosa come ogni tanto ci sia eh, questo comportamento per cui il telefono eh, è come se non rispondesse ai eh, comandi ma in linea generale quando invece è tutto a posto tutto ok non ci sono eh, impuntamenti vedete come anche la velocità di funzionamento eh, sia praticamente identica. E quindi quali sono le vere differenze di questo telefono? Praticamente non ce ne sono, se guardiamo anche il eh, menu, eh, vedete eh, con la eh, MUI ehm, 9 con Android 9 a bordo, vedete come essenzialmente tutte le voci del menu siano assolutamente eh, identiche, entrambi presentano la gestione digitale, quindi la possibilità di controllare quanto e come è stato utilizzato il telefono, hanno l'assistenza quindi la possibilità di eh, utilizzare alcuni movimenti del eh, telefono, il capovolgimento, il sollevamento e la schermata con tre dita per eh, uno eh, screenshot. Eh, avete anche l'accensione e lo spegnimento programmatiche, eh, insomma trovate eh, nella MUI eh, spessissimo, quindi davvero delle caratteristiche praticamente identiche. Attenzione però che c'è una differenza eh, importante, la categoria eh, del sistema di trasmissione, perché Huawei eh, P Smart 2019 arriva a 300 MB di download e 50 MB di upload, mentre Honor eh, 10 Lite riesce ad arrivare ad una eh, velocità di trasmissione di 600 MB in download e 100 MB in upload. Eh, le fotocamere, eh, al di là del fatto che eh, quella anteriore possa essere differente eh, nella sua eh, composizione ehm, perché 24 megapixel contro eh, 8 per quanto riguarda il software siamo davanti a due soluzioni praticamente identiche basta aprire le due fotocamere per vedere come le caratteristiche siano le stesse avete la possibilità di avere l'aiuto eh, da parte dell'intelligenza artificiale che riconosce le scene davanti eh, a cui voi vi trovate e poi vedete con le funzionalità eh, extra anche in questo caso assolutamente identiche, che entrambi hanno la possibilità di usare le lenti di realtà aumentata, entrambi hanno HDR, eh, time lapse, eh, avete eh, la presenza di eh, filtri di eh, colore per eh, entrambi eh, le eh, fotocamere e quindi potete essenzialmente fare esattamente le stesse cose con eh, entrambi eh, che hanno la possibilità di fare delle riprese in eh, modalità eh, notte e quindi eh, insomma, una ripresa un po' più lunga, un po' più eh, lenta come funzionamento che vi permette di avere eh, scatti eh, migliori per eh, quanto riguarda appunto le foto con eh, poca luce, foto che non sono effettivamente il eh, massimo. Eh, avete supporto dell'intelligenza artificiale anche per le foto in modalità eh, anteriore e anche quando utilizzate essenzialmente le foto anteriori avete la possibilità di aggiungere una serie di eh, funzionalità eh, attraverso queste eh, diciamo, attività che sono legate al potenziale del processore Kirin 710 nonostante questi siano prodotti low cost eh, il processore riesce a garantire delle funzionalità secondo me di buon livello e allora davanti al dubbio quale dei due acquistare scegliere il Honor devo guardarli per riconoscerli che se non lo guardo dico dal display non riesco a sapere eh, quale dei due sia allora meglio Honor 10 Lite o P Smart 2019 diciamo che essenzialmente sono pratiche praticamente lo stesso dispositivo, a questo punto scegliete il colore che preferite e buon divertimento con il vostro nuovo smartphone. Ciao da Mr. Gadget, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale!